Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi facciamo un pochino di stretching quindi vi racconto un pochino i movimenti che faccio e facciamoli insieme parto da una posizione di cane a testa in giù, cane, luna, potresti andartene grazie, no? no? dove fai il cagnolino con me? Oh! Mi muovo nei piedi, cercando di allungare e iniziare a muovere un pochino il corpo. Piano piano in plank, porto giù il bacino e guardo in alto. I piedi sono attivi, posso rimanere sopraelevato o appoggiare le ginocchia, petto bello aperto, sguardo all'insù e torno indietro. O recupero oppure appoggio le ginocchia e mi spingo indietro ah, di nuovo. Tiro. Oggi voglio particolarmente stretchare le gambe, quindi questo stretching sarà incentrato su quelle. Quindi da qui porto una gamba avanti in mezzo ai piedi e scendo con il ginocchio. Il ginocchio rimane in linea con la caviglia. Mi porto su e cerco di spingere. Uh. Tengo la posizione e poi mi riappoggio, tiro su la gamba dietro e tengo la posizione. Adesso mi avvicino, allungo la gamba davanti e sento tirare adesso qua. me la sento, piego il piede Sto strecciando qua. Dopo aver tenuto un po' la posizione, di nuovo salgo su con il piede, stacco il ginocchio e tengo questa posizione. dietro il peso, il bacino, mi raccomando rimanete dritte e non squadratevi, cioè non aprite il bacino, rimanete dritte lungo la linea, io mi aiuto con la linea di questo tappeto. arrivate fin dove potete io ad esempio sono molto meno flessibile su questa gamba perché mi sono fatta male ora sto un po recuperando, quindi arrivo molto più distante rispetto Non vi sentite che avete strecciato abbastanza Giù e torno indietro. Calata, in giù. Sentirete che, rispetto all'inizio, arrivate molto più lontano in questa posizione. Probabilmente, prima facevate fatica ad appoggiare i talloni, mentre adesso li sentite belli a terra. E scendo. In questa posizione porto il ginocchio avanti e lo piego davanti, nella posizione del piccione. Questo serve per allungare il gluteo. Se, vi se ve la sentite piegatevi pure altrimenti rimanete là è importante copiare la posizione nel minimo dettaglio, l'ambulatura eccetera, l'importante è che sentite la posizione giusta per voi stessi, sentite che state strecciando ma che non vi state facendo male, perché è facile farsi male copiando gli altri, quindi arrivate fin dove potete. per schiacciare il gluteo? semplicemente chiudo le gambe una sopra l'altra davanti a me, porto le ginocchia una sopra l'altra spostandomi e mi siedo in mezzo ai piedi, vedete, così e mi piego in avanti sta diventando apertura di gambe e scendo Queste posizioni quanto volete, quanto sentite più comodo quanto vi piace, mi piace tenerle belle a lungo perché mi rilasso anche mentalmente adesso ve le sto facendo vedere un pochino più velocemente rispetto a quando le faccio e poi l'ultimo esercizio sempre per l'interno porto il bacino in linea con le ginocchia le gambe e i piedi dietro sono leggermente piegate e io scendo avanti. Questo è un esempio di routine per stretching gambe che io solitamente faccio al termine di un mio allenamento gambe, qualcosa di molto easy, molto facile e che mi serve a allungare i muscoli dopo averli contratti durante l'allenamento e anche a rilassarmi un pochino mentalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, se ne volete altri fatemelo sapere lasciando un commento un mi piace e iscrivendovi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video! Tchau, tchau!